Prego, Consigliere, per tre minuti in affacoltà. Sì, grazie, Presidente. Il tema degli autodemolitori è un tema complesso, un tema anche abbastanza ostico. Eh, sicuramente eh, deve essere affrontato duramente eh, perché eh, sono ormai vent'anni che va avanti questa, queste criticità, insomma, queste problematiche legate appunto agli autodemolitori. Ricordiamo che non sono attività da demonizzare, sono attività se ben gestite che portano eh, remunerazioni importanti perché comunque trattano 85.000 eh, macchine eh, all'anno e hanno un introito di quasi 400 milioni di euro. Ecco, sono dati importanti perché comunque in qualche modo le automobili devono essere smaltite e perciò comunque è un'attività eh, che ha un senso da questo punto di vista importante. Ecco, quello che forse si è andati oltre è sulla gestione di questi autodemolitori, forse alcuni anche portando avanti degli illeciti. Ricordiamo che molti autodemolitori, alcuni anzi, trattando diciamo, materiale ferroso, sicuramente questo ha comportato una commistione con attività. Eh, diciamo eh, illecite perciò insomma da questo punto di vista la polizia locale è intervenuta su alcuni, demo, su, su alcuni autodemolitori proprio per verificare diciamo che eh, l'attività fosse in regola ecco noi abbiamo fatto una commissione ambiente sul tema degli, degli autodemolitori sappiamo che all'origine erano 117 ad oggi sono all'incirca 93 però ecco quello che possiamo aggiungere, che a parte insomma, la delibera del 25 giugno del 2014, da quell'anno ad oggi... Eh, chiaramente eh, almeno quando c'è stata questa amministrazione, ma comunque prima è stato fatto veramente ben poco, doveva esserci un'operazione di delocalizzazione, non è stata fatta, si aspettavano degli espropri che non sono stati fatti, si aspettava un cambio eh, o comunque diciamo, un, un intervento sul piano regolatore che non è stato fatto. Quello che noi invece stiamo facendo in questo momento è sicuramente eh, porre un'attenzione maggiore e importante sulle autocertificazioni, sui controlli, il Dipartimento, il Dipartimento Ambiente ha chiuso anche più di 10 attività, è stata fatta un'attività importante sull'autodemonitore nella zona di via eh, dell'Almone, si sta facendo un altro... Eh intervento importante su, sulla Palmiro Togliatti e anche sull'autodemonitore eh, di centocelle. Ma questo chiaramente non riguarda le singole attività, ma riguarda tutte le attività sul nostro tessuto romano. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è trovare un'azione politica importante, cioè ragionare se demandare il tutto alle cause... Case... Sì, grazie, Presidente finisco quasi 30 secondi, devo mandare tutto alle case automobilistiche, cioè creare un'economia circolare con queste, queste diciamo, aziende di produzione come per esempio viene fatto in Germania, però questo diciamo, è un passo successivo, il passo attuale è che eh, si sta monitorando attentamente le autocertificazioni proprio per evitare diciamo, degli abusi, degli illeciti, comunque delle del, autodichiarazioni. Eh, false. Ecco, questo sicuramente per una corretta trasparenza, per una corretta gestione dell'attività e eh, ringraziamo altresì l'operatività del Dipartimento Ambiente che in questo senso sta portando avanti delle azioni risolutive in tal senso. Ecco, noi come amministrazione e come Commissione Ambiente continueremo ad affrontare questo problema con attenzione e anche con serietà per garantire la salute di tutti i cittadini romani. E anche per garantire comunque la continuità lavorativa che deve essere in qualche modo preservata però se sempre nell'alveo della legalità. E, All... ah, mi scusi Presidente, noi su questa mozione eh, dobbiamo bocciarla proprio per, per, per il motivo perché questa amministrazione sta portando avanti queste azioni risolutive e anche tempestive.